Pardon, c'è una poesia, prego. Mi io buona. Mi ricordo in certi siri, i amici in tocca tuoi, un vecchio tuo di vino, e cu' buccaccia e leva a modo. Mi passavamo i serati, felici e spensarati, gente assai il bordello che i strati strati. Ognuno di noi aveva una nominata, come in una bomba, come in una macchina bruciata. Invece io, come solito, l'avevo sempre a tutti. Ogni volta che in tuo paese trovavano cose rotte, i carabinieri, sempre mia, su tutta la casa, convinti che non non trovare alcuna cosa. Invece si sbagliavano, ci capitava sempre, davvero un vuoi un tocco da panza, controvavano trovavano niente. Non vi potete immaginare la simpatia di un maresciallo. Avevo, avevo coraggio, mi segua. pure quando io ho un bagno. Voglio sapere pure quando io ando a casa, sia a liquida oppure a, a piazza. Ma meno male che me io sono buona, che mi fanno muccare, non c'è mai una prova valida per me non arrestare. Ormai passavo tempo cose, e queste cose cos si perdono. Eppure i carabinieri, a presto i mesi, si rincresciuti. Perché ormai oggi ci sogno, che parto verso emigrato, e ora non trovano anche un atto per me continuo il nostro teatro. <ride>